Messaggio per tutte le unità, si richiede intervento immediato. Rinvenuti due cadaveri tra la 14 e l'ottava. Sì, qui squadra 17, siamo solo a due salati da qua, andiamo noi. Tutto il giro che mm. giro Di che macello ora? andare bene, giorno. Buona fortuna, non ho mai visto un casino del genere. Ci ho paura, prego, prego. Mamma mia, senti che puzza. Ma come fai a sta così, Deo? Non mi mai, sono sicuro queste cose. Buongiorno, Buongiorno dottoressa. Buongiorno, Buongiorno, detetti. No. Dunque, i corpi sono appena stati rimossi e abbiamo raccolto campioni sufficienti per le analisi e le sto portando in laboratorio adesso. Ci vediamo dopo. Va bene, grazie mille, ragazzo. Ciao. Mm. Andiamo, va. andiamo, andiamo. Abbiamo finito qua. È vero che il mio vecchio diceva che nelle indagini ci vuole fiuto. E è vero pure che lui non ne sbagliava una. Ma questo caso puzza veramente. Questo è un caso complesso. L'intuizione non mi basta. Solo le prove potranno aiutarmi a capire. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno ai tecnici. Allora, abbiamo novità? Sì, mm, il software ha ricostruito le impronte e appartengono tutte a un unico individuo, la padrona di casa. Mm, ci sta suggerendo qualcosa? I dati sono oggettivi, noi lasciamo parlare le prove. Va bene, Rupert, torniamo in centrale. Strano, come la memoria mi inganni. Mi sembra di essere tornato al 97. Quel rumore di quelle gocce. Il caso dell'acquario, sì. Ok. Devo andare a interrogare i familiari delle vittime Signora, signora Mi ascolti Lei è l'unica parente Deve dirmi tutto quello che sa È importante Signora mi parli Sono disperata Sono distrutta Erano così bravi, erano così tranquilli Erano praticamente i miei figli Voi mi dovete aiutare io sto troppo male, aiutatemi! Non si vi prego, aiutatemi! Non si preoccupa, faremo tutto il possibile. <ride> Abbiamo avviato le indagini, signora. Non si preoccupi. Buona stimata del decesso fra le 19.43 e le 20.04. Con buona approssimazione, si tratta di due individui di sesso maschile in apparente buona salute, cute e pigmentata secondo etnia indenne da lesioni cutanee traumatiche. Causa del decesso, asfissia. Signori, venga, è finito. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Di nuovo la parola asfissia. Mi rimanda al caso della Vergine, quella povera ragazza, con la testa nell'acqua. Ci sono dei possibili testimoni, andate a fare un giro E state attenti, li teniamo d'occhio da un po' Non sono esattamente studentelli al primo furto di motorino Ok, vai, vai, vai Io ho già capito chi sono, Michael Io ho già capito Ma sto giro ogni la faccio passare lì, giù stavate ieri sera alle sette e mezza, voi? Scommettiamo che non sono cazzi vostri. Scommettiamo che troviamo almeno 5 buoni motivi per farli diventare cazzi nostri. E questo è uno. Ma che cazzo volete? Detective, guarda qui cosa abbiamo. Vecchie conoscenze. Pezzo di merda. E ancora le stesse vecchie facce, gli stessi futili moventi. Il maledetto caso dello scorpione. Troppe piste. Nessun indizio. Il passato che si intreccia al presente. Non ce la faccio più, Diane. Ho bisogno di una tregua. Buongiorno amiche amici. Ben ritrovati! Sono le 8.17 e siamo pronti per il nostro appuntamento quotidiano con l'oroscopo. Lasciamo la parola alle stelle. Bilancia! La giornata dell'amore. Pesci, occhio alle cadute. Toro, il lavoro ti premierà.